Per, per il più sei conosciuto come comico per la tua partecipazione a Zelig e non solo. Come passare dal comico a un film invece con tematiche horror e di fantascienza? Beh, in realtà è una passione che coltivo dal 2001, eh? cioè prima di Zelig questa, forse è la mia prima passione. Nel 2001 ho avuto la fortuna di lavorare con Dario Argento, e non ho sonno, quindi... Sono, sono morto con una penna nel cervello, un po' di cose <ride> sanguinolente le ho vissute. Poi vabbè, si arriva da, dal teatro e si, si, si fa tutto, ecco, siamo, siamo attori, poi il cinema horror è sempre stata la mia grande passione. Farne parte è un sogno che si realizza ed eccomi qua, felice di esserci. E poi vabbè, la grande fortuna in questo film di lavorare con tre attrici americane strepitose, di confrontarmi con, con tre attrici toste, in americano, lavorare in inglese, però in italiano si sa, non è così banale, non è così facile, soprattutto nei, nei momenti di improvvisazione, nei tempi, nei ritmi, che sono diversi, no? Dalla nostra dal interpretazione, dal nostro stile, ma belli, bella sfida e mi sto divertendo tantissimo, quindi insomma, benvenuti gli Stefano Milla e chi crede in questi progetti, in questi prodotti e, e crede anche che gli attori italiani possano farli, perché poi eh, non è neanche così scontato no? che si scelga un attore italiano per, si, viene più facile pensare agli stranieri perché ovviamente hanno forse più cultura anche di genere e più facilità anche di, di, di commercio, nel no? genere questo è e invece anche in Italia c'è grande passione dal punto di vista attoriale in questo genere, quindi grazie per aver creduto in me, appunto, sdoganato come comico, e va bene, grazie a Zelic, sono stato conosciuto a livello nazionale, ma insomma, bello essere conosciuti anche come un attore che fa e frequenta il cinema horror, perché non il cinema in generale, ma insomma questo è... È bello, è molto bello per me. Quindi ci sono e ci sarò, qualora capiterà un altro casino. Come sei entrato a far parte del cast di questo film? Ma con lo sceneggiatore avevamo parlato, ci conoscevamo per, per altri film, altri percorsi insieme. E mi ha proposto questa sceneggiatura, mi è piaciuta, serviva un batterista un po'... Fuori da, dai canoni, insomma, un po' strano, un po' italiano perché poi porta un po' di italianità nel film, quindi un po' tamarro, vedete il giubbotto e questo. Che però entrasse poi, poi nella action, insomma, di piedi dentro e ci credesse, e ho detto, sì, sì, mi piace, voglio ecco, essere. Ecco, la, la, la, la tuo ruolo, senza dire, dire troppo, ma sì. ma qual è nel film? Beh, la, la, la, la, il gruppo protagonista del film è una band. Non vi spiego come si forma e perché si crea, per poi si rovinano un po' di si fa un po' di teaser che magari faremo più avanti o farete più avanti. Insomma. Okay. E, e io sono il batterista di questa band che si trova a combattere non solo con le altre componenti della band, che sono queste tre magnifiche attrici. Eh, che sentirete nelle prossime interviste, o prima di me. Insomma. E, e poi dovrà lottare contro qualcosa di veramente soprannaturale e qua un po' mi fermo però perché insomma, la voglia è di scoprire poi cosa succede quindi, quindi bello, quindi c'è un percorso strano, parte molto leggero un personaggio che è il batterista, è il turnista che gira il mondo suonando la batteria quindi d'esperienza, un po' vivere, un po' che poi però insomma, si trova in una situazione completamente nuova per lui e dovrà cambiare e trasformarsi. <ride> Adesso sei a metà delle riprese, più o meno. Sì. Per il lavoro che avete fatto finora, sei stato libero sul sette? O il regista pretende molto l'aderenza a sceneggiatura. Beh, un po' di aderenza lo, lo prevede il fatto che, appunto, si reciti in una lingua che non è la mia, per cui non ho, non ho troppo spazio all'improvvisazione, ma in realtà per, per stare il più possibile a servizio delle battute, per non sporcare troppo, però no, c'è cioè libertà, le idee sono, sono assolutamente gradite, ci sono state già due o tre occasioni dove qualche invenzione è stata accettata, trasformata, presa e rielaborata, per cui no, no, assolutamente è bello, è bello perché puoi mettere a servizio anche la tua creatività e questa è una cosa rara e quando c'è credo metta a proprio agio gli attori sono al 100% e si possa dare il 100% divertendosi no? Che è un fattore straimportante quando si gira un film ci sono molti effetti speciali? ci saranno effetti speciali assolutamente anche se poi è, è, ci saranno e saranno molto belli Già, ovviamente ne abbiamo parlato, ne abbiamo visti ma... Quello che sarà. Questo film scommette molto su, sugli attori, poi sulla parte attoriale. Quindi sulle emozioni, al di là degli effetti, ma sulle emozioni che questi effetti hanno sugli attori, sui personaggi. Per cui insomma saranno forse qui ecco, i personaggi a coinvolgervi nella storia, a tirarvi dentro degli effetti che saranno sì, importanti e belli, ma, ma lasceranno molto spazio agli attori ecco in questo subito. caso. Eh, mi sembra una scommessa sì. molto, molto bella molto bella da fare. Comunque sì, ci saranno, per gli amanti del genere avrete di che divertirvi, sicuramente. Due parole sul clima, sul set con le tue colleghe attrici, come è stato come ti sei trovato? Ragazzi, cioè, sono, sono belle e divertenti. Cioè, come... Se lo torno a fare un po' il cabarettista, una famosa battuta che dicevo vorrei una donna come Valeria Marini col cervello proprio di Valeria Marini perché indicare un certo tipo di. Sto giocando mm -hmm. no, qua, ragazzi, c'è bellezza, intelligenza e bravura in uno shake esplosivo che sono loro tre. Lo sai che <ride> avevo le... veramente straordinari Quindi mm -hmm. mentre parlo c'è il regista che comincia a dare. Sì, che <ride> I tempi in realtà sono strettissimi, sì, quindi la voce del regista no, che ci richiama all'ordine. No, però no, no, clima stupendo, scherziamo, ridiamoci, un buon giorno alla mattina con una solarità incredibile, anche se la mattina è difficile per tutti. E questa gioia qua, questa emozione, si porta sicuramente sul set ed esce fuori, nel, appunto, nelle improvvisazioni, nel, nel gioco, nello scherzo, nel concentrarsi insieme, nel creare un progetto insieme, no? Perché questo è... lo sentiamo già nostro, ecco, eh? sentiamo e sentiamo che, che è nato un buon feeling questo sicuro, anzi le ringrazio molto perché con me soprattutto il primo giorno un po' di pazienza hanno dovuto averlo, tra loro ovviamente c'è un feeling diverso che è dato anche solo dalla lingua che le accomuna sono arrivato io a rompere un po' di schemi, però mi hanno accettato all'astra grande a braccia aperte per cui grazie veramente, insomma, grazie anche per l'opportunità ringrazio Stefano per questa opportunità che bella, è un, è un gradino in più che si sale nella conoscenza no, di questo mestiere quindi insomma è benvenuto Tu Tuoi prossimi progetti? Ho oh, un film che abbiamo girato dei 13 di Riccardo Mazzone che è un thriller tanto per rientrare e stare nel genere dove faccio la parte di un senatore veramente feroce e crudele questo è un personaggio leggero su questo invece lì è veramente ferocissimo Il personaggio e che avrete modo di Credo vedere e sentire un po' più avanti, è appena chiuso, adesso si è chiuso il montaggio, per cui da, da ora inizia la promozione, inizia il bataggio, un po' di teaser e che piacere invitarvi. Una commedia attualmente al cinema che è tutta colpa della musica e qua torno sulla strada eh, della comicità, una commedia eh, di Ricchi Tognazzi, una commedia molto divertente, carina, raffinata, eh, che è tuttora in sala e e poi tv, abbiamo in tv a febbraio che ci ospita con un programma pazzo testa e, e poi vedremo, poi speriamo altri horror perché mi divertono tantissimo Non di sgozzare qualcuno o di farmi sgozzare che va bene insomma in Grazie, grazie a voi, in bocca al lupo e mi raccomando, sono, seguiteci perché noi vi seguiamo Ciao. Okay. Action! Look, I think it's pretty obvious that we have to do something. I think we should sneak out the back and, and get to the village through the woods or something. I mean, we have to get some help. Somebody must have seen something. What if there are more? What if we're the only ones who haven't been contaminated with oh, blood? Stop with your cosmic bullshit because I don't believe it. Emily, there's a lot more to the universe than meets the eye. You have to open your mind so you can see. Emily Sharon Cut Bella Prima 33, Non facciamoli mai prender luce eh 33 eh? Ready? Ready Action Ho have few useful things ma non food. la careful con le scarpe che We have to go to the housekeeper. <laughs> <laughs> <laughs> okay, stay rolling, stay rolling, please. First positions. Oh the okay, top line. All okay. that we left. Okay. Ready? That was Ready? Yeah. Action. A few useful things, but not food. careful that we left last night. We have to go to the housekeeper's house then. No, trust me, there'll be others. If she's in that state, God knows what state her husband's in. She's right. It's too risky. Oh my God, I have a great idea. Okay, get... <laughs> Ok. sono il campo? campo? No. No. Mm. Ma qui è muta, eh. Muta, muta. Ah, è oh, muta. Eh. Muta. Eh. Guardiamo il GB. Muta c'è basite. Sono sicuro. Ok, eh, Come si dice basito in inglese? <laughs> Basit. <laughs> Basit. Basit. Basit. Basit still. still. nello slang americano. Stand still. No, ah, astonished. Astonished. Astonish. Astonish. Astonished. Oh, astonished. Eh, infatti, un Bassetto. pochino più avanti di ecco. Flabbergasted. Flabbergasted. Ok, il eh, fuoco abbiamo fatto? Sì, direi sì. eh, di sì. Ok, eh, facciamo un jack così perché ci piace. 33, 12, sì. prima. Guardo tutto questo secondo. Ok. No, sembrano più uh, uh, robe diverse, mi sa. When you look, look here, the, the, the yellow problem. Yellow. Oh, oh, yeah. yeah, oh. yeah, no, okay. Leggermente più avanti Diego. Un po' più alla tua destra. Le. Ok. Let's do your best. <laughs> so do we. Else and no, we'll no, no, no, you already are end. looking at the, um, the pizza. Mandarin, it's the brocologic. The brocologic. <laughs> okay. And um, we don't have a shot where you touch. Okay. We are already there. Okay. There is a cut between okay. the two shots. Okay. Because we see the sunset, we see mm -hmm. landscapes. So is my nose back? and she's Yes. Yes. Okay. Thank you. Netta, eh. yeah, so no no no, no anche capire di che okay. non muove okay. just in case we have 20 minutes mm -hmm. Diego is my dog o eh? ciò <coughs> ah, allora, che fuori vediamo sì, che buio Stefano 8. 8. quindi l'ideale allora sarebbe la parte, io, parte trovo, io parto eh, sicuramente di qua tanto io qua sono talmente stretto che non so neanche se vedo la prova ok? Ok. Ok. è. Eh, però lì dove di sicuro. Eh? Eh, mi scanzo, mi scanso, mi scanso. Però se ti metti qua, ah, io poi mi vado... tolgo. Tu togli. Io dimmi dove fin dove posso andare, nel senso, se io vado qui, se vai lì, ovviamente ti vedo. Però io mi, io mi aggiungo. cioè nel senso eh, se di conseguenza, lava su lato esatto. dietro. Esatto. Ok. Vorrei cambiare molto i fuochi, yes, Stefano. Sì, siamo pronti. Ok, ready, rehearsal and action. What's going on? Nothing. They're uh, like steel looking up in our direct direction. How did they get like this? I told, I told you. I told you. I told you she was all screwed up. Normal people don't bow stuff like that. She's running around like some kind of Italian devil monkey. <laughs> yeah, no, listen. Easy. Just take it easy. Calm down. No, get out of here. Buddy. No, no, no. Shh. They're just going to take easy breathe. Yeah. They're going to get us to relax. <laughs> everything's going to be far from us. <laughs> We've got to barricade into world. We will Our are from this fallen upon this land. You've heard what he said. He spoke of Upwad. Upwad is a spirit of the ancient ones, the spirit of the evil ones. I wrote a song about him once. Even there's a little bit of people and all good things. Even a rose will turn black if life stops listening. I wonder why it wasn't like I used. Because it sucked! We're all. You know what? Stop. Stop it right now. Everything is going to be okay. Somebody's going to come and look for us. The power's going to come on. The phones will start working. Calm down. <laughs> <laughs> okay. Hello.